I filtri a carbonattivi ne esistono di diverse tipologie, sicuramente forme, quindi vedete in alto a sinistra filtri cilindrici e poi in generale quelli che sono i più diffusi, le lastre di carbonattivo piccoline che vanno a essere usate dentro i box filtri sulle cappe chimiche e poi quelle invece più grandi, più performanti, eh, che sono quelli sulla destra che sono all'interno delle cappe generalmente, oppure in impianti un pochino più importanti, più particolari, dove questi carboni, ovviamente, la, la detto da padrone. I cilindrici vengono usati anche molto spesso nella parte cappe da eh, come dice, la ristorazione e praticamente vengono utilizzati per eh, così, gli odori, eh, quindi fritto e quant'altro, e quindi l'abbattimento, questo soprattutto se uno ha il problema di avere un, una cucina eh, all'interno di un comprensorio oppure molto bassa con i fumi che vanno verso l'alto perché il principio è sempre lo stesso, cioè il carbonottivo ottivo serve per abbattere gli odori principalmente e in contemporanea per la parte delle sostanze chimiche trattenere quelle che sono le sostanze chimiche quindi che magari non fanno degli odori particolari, quindi non è un problema di odori ma è legato a proprio la cancerogenicità, la mute, la alta tossicità, media tossicità, ok, quindi proprio alla sostanza. E quindi, i carboni in genere le domande che sono più frequenti che ho visto è uno se li può sostituire da soli. Questo è il cliente, il lato cliente. Io eviterei assolutamente perché il carbone attivo, che succede? Che eh, crea delle polveri molto sottili. E queste polveri molto sottili. Quindi uno deve intanto avere i PI adeguati. Quindi, per quanto riguarda voi. Guanti, anzi addirittura doppi guanti ma in generale anche sulle cappe biologiche io consiglio i miei usano i doppi guanti perché questo perché mh, quando voi fisicamente lavorate avete così il primo strato che si sporca soprattutto quando manipolate i carboni perché ovviamente si possono eh, sporcare di nero e quindi i carboni sono sporchi perché state, oh, state lavorando sulla cappa, poi voi potete togliere il primo strato, fare delle manovre perché magari dovete scrivere con la penna, dovete scrivere su un computer, fare delle manovre di questo tipo e successivamente... Vi riposizionate un altro paio di guanti e lavorate. Stessa cosa dico anche agli operatori che lavorano con le cappe in generale, questo sia a rischio chimico che a rischio biologico, oltre ad avere una maggiore resistenza in caso di potenziale strappo e quant'altro. Sostituirsi da soli, io gli sconsiglierei al cliente di farlo proprio per questo, anche perché non utilizzano, e non sanno ovviamente quali sono i DPI, qual è un DPI adeguato per un carbone attivo, è sicuramente un DP, eh, per come la vedo io, che può essere un, se so precisamente qual è la sostanza e me la voglio, tra virgolette, un po' rischiare, posso andare anche con una semifacciale, e capire un attimino perché ovviamente dovrei capire la sostanza che io eh, vado a trattare, cioè che cosa c'è dentro il carbone perché se è una sostanza che dà la scheda di sicurezza che magari mi sono fatto mandare dal cliente o me ne sono autodocumentato dopo che ho chiesto che cosa, eh, con che cosa manipolassero prima di una sostituzione filtri, praticamente se è una sostanza che è irritante per gli occhi ovviamente devo avere una facciale, se invece non è una sostanza irritante per gli occhi, quindi non mi crea problemi agli occhi ma mi crea solo un problema a livello respiratorio, posso andare anche con una semifacciale con i filtri adeguati, per filtri adeguati sono gli stessi che dovrebbero avere all'interno della cappa, cioè se lavorano con solventi, ovviamente la mia maschera facciale deve avere un filtro per solventi, se lavorano per acidi, per acidi, formaldeide, formaldeide e via via dicendo,